quello spiegato? no è in ordine ah sfigato andiamo di là guarda è tutto perfettamente in ordine guarda <ride> una maglietta cioè, e i pantaloni vedi non è in ordine <ride> e le ciabatte? una cioè, qua e una là in fondo <ride> quanto guanto di qua un altro di là <ride> vado a fare l'intro fuori sul balcone da solo nessuno che mi disturba look at the view Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, siamo ancora in montagna, seconda volta già per inizio anno in montagna e anche questa volta faremo un video di sci, siccome è richiesto ed è stato apprezzato il primo video di sci anche se il video non è ancora uscito, siamo venuti in montagna per passare il capodanno e per sciare prima volta in Trentino, di preciso adesso siamo alla Ion, oggi andremo a sciare a Cesaram, Alpe di Siusi incredibile! Come siamo stati tanto bravi e gentili, gli, gli schipasso gratis, almeno per alboreto. Poi toto. Non c'è sordi Nooo. Bastardo. Sì. Lo faccio per te, Toto. SIGLA. Siamo Adè, non siamo ziusi Ma ah, siamo a compazzo Nooo Sei seran Su Tirol non è Italia Su Tirol non è Italia A ah, tra l'altro abbiamo avuto un culo gigante Che in questi giorni tutti i giorni danno meteo così Ieri sono andato alla ricerca dello snowpark Perché in realtà qui non era semplicissimo Noi siamo collocati con la casa vicino a Ortisei Però lo snowpark è da tutt'altra parte Quindi per trovarlo Ieri sono andato io un po' in giro da solo a cercarlo E quindi vabbè ho taggato Dei ragazzi che girano sempre qua allo snowpark Che mi hanno risposto E oggi in teoria ci becchiamo con loro che spaccano sugli sci loro Quindi si prospetta una bella giornata Con Alboreto Ciao All'indietro prendo sempre davanti o dietro Non riesco a a bloccarmi lì non ho idea di come siamo vestiti Come non li ho mai incontrati prima Quindi gli ho scritto su Instagram Però mi sa che il telefono non lo guardano molto in questo momento Dovrò beccarli in giro per il park Ah c'è gente che tricca di brutto là dietro Quindi immagino che sia loro Quello lì Boh lo seguo e glielo chiedo giù se te Leonardo... Che non fa? Fa. no? vengono! ah ecco lui Leonardo? no! no? neanche! E chi è Leonardo? Eh, dove? arriva! <ride> è irriconoscibile! quello con la gi giacca grigia e bastoni gialli! è uh, lui! leo? ciao! bella! Eh, sono Torquato! l'ho visto! com'è? bene dai, voi? bene bene, bene. Eh, è un più difficile riconoscervi in giro perché eh, non beh, so come sì, siete vestiti quindi... sì, e eh, posso seguirvi un po' oh, quanto vuoi <ride> hai già visto gli altri? si sì, eeeh lo... ho, ho chiesto la... loro che eh, sì. lo mi hanno detto che eri te sì. Però... quello sì. con la giacca rossa sì. è il film? ah ecco oh, piacere Ciao, Filippo, tanto avevo neanche visto Sì, giù. Qua non è facile prenderlo dritto come ti serve faccio... Ogni volta, ma poi cado sempre davanti eh, Devi proprio puntare alla fine Ok sì. ah, Ciao, ah, proveremo questo eh? morbido con le cazzo di gambe bisogna stare io non sono morbido con le gambe oh uno giusto cazzo posso farvi un giro dove vi seguo <ride> <ride> era figo eh yeah. da dietro è sempre fighissimo vedere la gente che salta così Beh intanto noi ci torniamo qua il 2 Il 2 ci siete? Sì. Bella allora ci becchiamo solo. il 2 Bella Bella, Bella Allora mi ha detto che loro adesso stavano un po' giocando chillando perché sono qui per divertirsi No il fatto è che proprio park e poi da lì che finisce il park a là <ride> Dritto Neanche una curva Punto A punto B Esatto Però bello cazzo Beh, bravi. Props the ski guides Sto migliorando secondo me un pochino sui rail Un po' mi cargo sempre addosso a su in generale eh. Però li stai facendo che è cosa più importante facendo. Esatto <ride> Sono detto non stare sulle lame. Oh. Era quasi quasi tutto giusto Cazzo lungo questo Allora, non so per se cacciare 7 sull'ultimo. Ah, sì, dai. Prego, mi faccia vedere lei. Oggi lezione con la Bea Che è la seconda o terza volta che mette gli sci. Sono riuscito a convincerla a riprovare, non voleva, però se la sta cavando bene, dai. Brava, alto sempre bene per adesso. tenendo conto che tre piste fa stavi andando a spazzaneve sono baciato albi Go. diabolic Virgo il sì. cuore ricordatevi di mettere un mi piace a questo video Iscrivervi anche eh, dai fai vedere la tua faccia che così sembri un po censored Mo mostra i tuoi nudità albi oh my god <ride> quanto è grosso oggi senza racchette eh? proviamo Abbiamo avuto un piccolo inconveniente, facci vedere Porca puttana <ride> Beatrice Minchia è profondissimo Dai Giorgio non me lo dire <ride> Minchia con le sirene anche Che culo si è fatta la fiesta la Bea Fatta La fiesta la si è fatta il passaggio a casa. <ride> okay. Allora la Bea l'hanno portata in infermeria e poi la porteranno in ospedale a mettere i punti. Quindi gli stiamo portando giù. Sci, casco, al noleggio. No. Devo lasciarci arrivare. va. Okay. Ah, sì. Morto così subito. A few later. Adesso vi spiego. Perché prima avevo quella faccia Eravamo alla bea che si è tagliata Poi noi, vabbè, la bea ci ha detto di continuare a sciare Abbiamo fatto qualche pista alla fine Però nel frattempo siamo andati a ridare gli sci, come avete visto Bene, siamo tornati a sciare Sciamo, poi scendiamo con l'ovetto Arriviamo alla macchina Metto le... la mano in tasca C'è la tasca aperta E non c'è le chiavi della macchina Oh my God! Però non ho perso le airpods, non le ho perse Potevo perdere l'airpods e non perdere la chiave della macchina Vabbè, è stato il fatto che io sono, ho provato a risalire Ho ricercato eh, Tutto ma niente Abbiamo preso un taxi Per tornare qua al nostro, al nostro appartamento Siamo arrivati qui e abbiamo chiesto alla signora Se aveva le seconde chiavi Perché in teoria l'altro giorno era entrata in camera Quindi ce l'aveva E invece ha detto che non, le trova, non trova più le seconde chiavi Del nostro appartamento Adesso siamo qua a aspettare Albi Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. Ficca maudio! Il presente è quello che ci avevo in mente che non dovevo fare? Eh, l'ho fatto! Ah oh. oh. Li facciamo! Sono arrivato in questo snowpark semplicemente con l'obiettivo di divertirmi, però con costanza di edizione sono riuscito ad imparare un sacco di cose nuove, indipendentemente dagli imprevisti che mi sono capitati. Oh no. Ciao. Ciao. Per rendermi più bello Facciamo questa auto in macchina Non sto filmando io Per tutti gli hater della situazione Questa vacanza è stata bella Però con un sacco di imprevisti Direi Vabbè stava andando tutto bene Fino a Capodanno Dopo che l'abbiasse fatta male Però vabbè alla fine gli hanno messo i punti Gli è nato il tutore Vai a vedere cosa c'è qua Questo qua ha un bel tutore Noi siamo tornati giù Abbiamo perso le chiavi della macchina Cioè io ho perso le chiavi della macchina perché ce le avevo io in tasca E avevamo tra l'altro in macchina tutto lì Cioè non aveva niente fuori dalla macchina Quindi sono dovute venire i miei a portarmi le chiavi di scorta da Monza Poi al boreto c'è un'unghia nera Perché c'è lo scarpone troppo piccolo Detto questo Però la settimana è stata positiva dal punto di vista dello sci Perché sono riuscito a farmi proprio una settimana completa di sci che era anni che non riuscivo a sciare così tanto abbiamo fatto una settimana in parco io al boreto solo park, infatti io ho imparato un sacco di trick nuovi principalmente per i rail come avete visto siccome i salti grossi erano ancora chiusi l'obiettivo prossimo sarà invece imparare proprio a saltare su salti grossi anche in sci perché bisogna, è un dovere non dimenticate di iscrivervi lasciare un like per il video e ci vediamo a un prossimo video